Eh, c'è più intimità, giusto? Ci siamo io e te, c'è anche lei di mezzo, ma insomma lei non parla. È un. Poi con i tempi che corrono fuori, insomma, visto che ormai la sicurezza è diventata un optional, il fatto di stare insieme secondo me è un gran... dà un gran effetto. Okay, senza pensare alle tutte cose, io continuo con voi il viaggio.